Ci vergogniamo a tenerci le mani e non a stringere i palmari. Viso statico, piatto, ma non manca mai lo smile sul messaggio. Sono sempre più diffusi i casi di crisi d'astinenza, sì, da contatto. Ricerche infinite, ti chiedi dove, dove che vado? Facina pulita, sai è facile. Perdere la strada, ti chiari come, ti chiari perché, il mondo ti sfugge appena, scivola davanti a te, fondi secche di un nuovo ottobre, senza Google Maps nessuno sa dove andare, le teste chine seguono linee. Schematizzate E quello che vuoi quello che hai Ne puoi fare almeno meno tu che ne sai E capita a me Come capita a te Di sentirsi vivi Anche se davanti a noi Parli a schermi luminosi Sempre di più Sempre più online E dentro sempre meno Non ricordo quanto tempo manca un tuo sorriso E non lasciarmi, non lasciarmi sola Accendi l'anima che dentro si consuma Non lasciarmi, non lasciarmi sola Accendi l'anima che dentro si consuma Dove sei? Condividi con un solo dito non c'entro ma dentro senti l'eco. Foto più a fuoco, vite più a vuoto. Questo è il risultato. Tanta apparenza, nessuna esigenza. Scavalco che ha crollato. Torna a condividere col mondo. Il tuo stato torna a condividere col mondo il tuo stato.